Yeeee! Ah oh no, è lì? Eh scemo, lo prendevi prima? Ma lo ammazzo che veramente. Ma Mo voi morite. Allora, vedete che sei. Arrivo, eh, non mi ha Un ucciso. Sbarret viola. Sceni. Sali. Andiamo. Sì. Ora guido io. Lo guido io. Dai. gente scendi ma io ci passo benissimo ah mi ha rubato la key ah eh quante belle armi se trovi una mitraglietta stringer verde dimmelo ok Scusa Davide. È bianco l'altro. È anche Kakashi. Morto. Vieni, ripartiamo. C'è la safe veloce. Yeeee! Yeah. Ahia Mi hanno distrutto! Se mi fa... No, no, no, no! no! Entra, edita sto muro. Ammazzalo, distruggilo. Distruggilo, bravo ci riesco l'hai distrutto oh uh, buono comunque io c'ho una canzone pronta no non copyright no no non è copyright chi dà più? È là sopra, guarda, sulla canzone pronta per quando muori. O vinci. che va troppo a metterla, la dovevo mettere. Ho vinto. Ma sei stato Cioè secondo me hai vinto tutto solo per la canzone che ho messo alla fine.